Prenotare un appuntamento con il tuo Personal Tech Suprema è facilissimo. Nell'area Progettisti vai in Consulenza Tecnica Online. Da qua puoi selezionare il tuo servizio, ovvero l'argomento, il prodotto o il software sul quale più ti interessa avere informazioni. Una volta fatto questo, non ti resta che selezionare una data e un orario. Potrai anche scegliere chi del Personal Tech vuoi contattare. Se non hai preferenze, lascia chiunque. Una volta fatto questo, potrai facilmente accedere a tutte le informazioni del tuo appuntamento. Ti verranno inviate via mail, ma le potrai anche visualizzare qua. Puoi facilmente modificare la pianificazione, annullarla o fare un'altra prenotazione.